What? a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come fare questa sfiziosissima e semplicissima copertina per bambini che io ho deciso chiamato Sweet Baby e per quanto riguarda il filato io ho deciso di lavorare il filato della Mistrico Filati Linea Malindi Color Batik che è un 100% cotone gasato mercerizzato e ha queste splendide sfumature io ho usato questo colore che è il colore ve lo dico subito che il numero è il colore 7 per poter realizzare questa copertina che è larga 60 cm lunga, circa 72 centimetri Per poterla lavorare io ho utilizzato il classico filato, eh, scusatemi, eh, il classico punto chevron e alla fine ho utilizzato due di questi gomitoli. Voglio farvi vedere anche altri gomitoli di altri colori per poterla realizzare. Vedete qui abbiamo dello sfumato con il viola e con il marrone che è lo stesso filato che ho già utilizzato per creare una maglietta. Se volete fare qualcosa di un po' più particolare per non fare sempre le solite copertine o rosa o celesti potete eh, sfruttare questi questa tonalità um che vanno anche sul verde e sul beige, oppure per una copertina maschile invece di usare il solito blu potrete sfruttare quest'altro colore, che è il colore numero 5, che ha invece queste bellissime sfumature del verde, verde chiaro, verde scuro, un po' di ghiaccio e di marrone. Io la trovo molto perfetta per fare questo genere di copertina, perché come potete vedere si creano queste onde, quindi va benissimo se usate i colori classici, però se puntate su questi colori un po' più particolari, la copertina nonostante io non abbia fatto nessun bordo viene molto particolare e vi ripeto io ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 3 e mezzo quindi se volete fare la copertina più larga e più lunga vi consiglio tre gomitoli perché io due gomitoli li ho usati quasi del tutto dell'ultimo gomitolo mi è rimasto proprio pochissimo pochissimo quindi potete utilizzare per farla più larga e più lunga tre gomitoli lavorando con l'uncinetto del tre e mezzo potreste lavorare anche con quello del 4 ma come potete vedere è venuta bella morbida anche con quella del tre e mezzo, il punto dello chevron che ho usato io è un punto leggermente forato che va a creare queste strisce. Ehm in alto, vedete, separate qui da questi fori, strisci di fori, se vogliamo chiamarli così, e l'effetto onda è dato non solo dal punto, ma anche dal tipo di filato, proprio si creano queste onde che io trovo veramente molto carine. Quindi, ripetiamo, una copertina molto molto semplice, con una variante del punto chevron che si può realizzare in pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa copertina vi piaccia, che desiate realizzarla, se è così un po' mi raccomando, mandatemi le vostre foto, o sulla mia pagina Facebook, Concentando con Elsa, o sul gruppo Facebook. Facebook, la libertà di incinettare e sferruzzare oppure potete attaccarmi su instagram dove mi trovate come Elsa Faccio e vi ricordo inoltre che in descrizione vi lascio il link al sito per poter acquistare il mio filato anche in altri colori se desiderate un filato a tinta unita vi consiglio um, il baby cotton o anche l'onlilino perché va benissimo anche quello per poter essere usato per fare delle copertine dei bambini e un altro filato che vi consiglio se la volete invece un po più pesante ma sempre estiva è il bel la cotton, anche in quel caso il filato è un po' più spesso, quindi utilizzate almeno 4 3-4 gomitoli, eh, però vi posso assicurare che eh, la copertina verrà comunque bella sfumata, però un po' più spessa, quindi da utilizzare anche all'inizio quando ci sono i primi freddi. Allora, per realizzare questa coperta io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea Manindi Color Batic, che vedete qui ho diversi colori. Vi dico già che per montare la, che per avere questa copertina, che è larga circa 60 cm, io ho montato 106 catenelle, ossia una lavorazione che si ottiene su un multiplo di 12, a cui poi vanno aggiunte altre 10 catenelle, quindi per questo io ho preso 106 eh, catenelle, però per chi vuole fare la più lunga, mentre più catenelle contando sempre un multiplo di 12, a cui aggiungere poi le ultime 10 lavorerò con un cerchio del numero 3,5 e io nel mio campione ho montato invece 34 catenelle quindi un multiplo di 12 a cui ho aggiunto 10 catenelle e quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare una catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa salto la prima delle mie 20, 34 catenelle entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa Chiudo le due maglie alte insieme, a questo punto realizzo 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due e tre. Due catenelle di separazione, una e due, Salve vado nella catenella successiva e vado a fare altre quattro maglie alte, una, due, tre. 4. E adesso prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e ricominciamo. Vado a fare 4 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2, 3, e 4, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nella catenella successiva di nuovo da fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa.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 2 catenelle di separazione 1 e 2 e di nuovo vado a fare scusate devo tirarmi un po' di filo 3 maglie alte perché adesso sono, vedete questo è quello che facciamo tutto il giro e adesso andiamo a fare quello che facciamo alla fine del giro quindi andiamo a realizzare 3 maglie alte 1 2 e 3 una maglia alta non chiusa nella catenella successiva, una maglia non chiusa nell'ultima catenella. Chiudiamo le due maglie alte insieme e abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare sempre il primo giro, però adesso abbiamo una lavorazione diversa in quanto non abbiamo le catenelle ma abbiamo le maglie alte. E andiamo a fare due catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa vado nella maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra sopra ognuna delle due maglie alte una e due una maglia alta all'interno dell'archetto di due catenelle 2 catenelle una e due prendo filo rientro e una maglia alta e adesso andiamo a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta successiva, quindi una due e 3. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra ogni maglia alta una due e tre una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle 2 catenelle di separazione rientro altri due ma un'altra maglia alta 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta una due e tre una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva salto le due maglie alte chiuse insieme e vado una successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra ogni maglia alta una due e tre una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle 2 catenelle una e due rientro e di nuovo una maglia alta e adesso andiamo a terminare il giro una maglia alta sopra le due maglie alte quindi una e due Ops. e due una maglia alta non chiusa sopra la qua la, sopra la penultima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, chiudo le due maglie alte, mi giro la lavorazione e rifaccio sempre lo stesso giro. Quindi continuiamo a lavorare il giro per tutta la lunghezza. Io, eh, nel video, naturalmente alla fine, vi dirò quanto volte ho lavorato, quante e eh, quanto è venuta lunga la lavorazione e quanto filato ho usato. Ho terminato di lavorare la coperta, ho lavorato per 70 cm e ho deciso di non fare il bordino perché vedete si è creata questa onda sia sopra che sotto che mi piace tantissimo. Quindi sembra un po' grezza forse però è l'effetto che dà il, comunque la lavorazione e il filato eh, mi consente di non andare a fare alcun bordino quindi la mia copertina è terminata.